benvenuta. Buonasera a tutti, salve. Eh, buonasera, allora, eh, ho detto bene, insomma mm. ci si è giocata pure qualche campagna elettorale su, sulle buche di Roma, giusto? Eh, è un argomento sì che è stato chiaramente discusso in campagna elettorale, eh, diciamo un po' da tutti perché sappiamo bene tutti, anche come cittadini che viviamo la nostra città, eh, il, eh, il problema delle buche di Roma delle, delle strade eh, disastrate a seguito purtroppo di appalti eh, io mh, devo ripeterlo ogni volta perché questo è un dato importante che sono state anche all'attenzione dell'autorità giudiziaria e quindi anche oggetto di eh, procedimenti penali. È un problema sì e quindi era importante parlarne e credo che eh, si iniziano a vedere insomma le prime risposte di questo governo del Movimento 5 Stelle Senta, questo progetto Strade Nuove in che cosa consiste e quali sono diciamo le tempistiche di questo, di questo progetto? Allora, guardi, più che un progetto è una realtà ormai, noi lo chiamiamo strade nuove proprio per farlo riconoscere tipo insomma, un ritornello eh, per far capire ogni volta che insomma, affrontiamo l'argomento di cosa parliamo. Allora, strade nuove sono degli appalti che sono partiti, alcuni anche già finiti in molte strade della grande viabilità di Roma Capitale e altri ehm, praticamente stanno partendo adesso come ad esempio ieri sono stati rifatti dei, dei tratti di manto stradale di via Tor Carbone eh, tra municipio ottavo e settimo. Questo cosa significa? Eh, prima di tutto parliamo di grande viabilità, cioè di competenza del Dipartimento Simo o meglio dei lavori pubblici per farlo capire a tutto il pubblico e eh, sono eh, strade quindi importanti di Roma e parliamo anche di manutenzione ordinaria questo è importante dirlo, la manutenzione ordinaria è quella manutenzione che eh, toglie i rischi eh, a chi eh, insomma, va in macchina, moto, biciclette e quindi le famose buche. Quindi non è un rifacimento totale delle strade perché quella sarebbe manutenzione straordinaria ma è un rifacimento appunto per eliminare gli ammaloramenti dell'asfalto o le buche. La differenza col passato qual è? Oggi lo possiamo dire, un tempo si rattoppavano la bene e meglio la buca... Quindi si chiudeva la buca, il perimetro era la buca, invece con questi appalti noi abbiamo voluto che si rifacessero dei tratti di strada, quindi eh, di modo tale che l'asfalto eh, per diverse centinaia di metri eh, venga ricoperto di modo tale da eliminare totalmente il disagio e così che non si apra alla prima pioggia. Insomma. Senta ma così leggendo anche insomma dando la scorsa poi le rassegne stampa che riguardano Roma e le notizie su Roma e l'amministrazione eh, del comune di Roma è vero che mh, eh, avete diminuito gli investimenti rispetto proprio al discorso del manto stradale mh, di circa 2 milioni in, me in meno rispetto al 2015 quindi rispetto diciamo all'amministrazione di Ignazio Marino? Guardi, io nel particolare non, non so se dirle che sono meno di 2 milioni, però le posso dire che per quanto riguarda i municipi sono stati stanziati gli stessi soldi previsti ad esempio dall'ultimo dall bilancio approvato, eh, dall'ultimo previsionale approvato nel 2016, quindi gestione commissariale tronca. E quindi non ci sono soldi in meno per quanto riguarda i municipi per quanto riguarda Roma in capitale invece si stanno spendendo 85 milioni di euro che è una grossa somma che eh, chiaramente invece non era mai stata investita perché a parte questi appalti che si vedono già aperti, questi lavori in corso in tutta Roma, eh, partirà un grosso appalto che si chiama Accordo Quadro, è già pubblicato sul sito di Roma Capitale, appunto per 27 milioni l'anno per tre anni, quindi moltiplicando per tre. E questo appalto è un appalto importante perché essendo un accordo quadro eh, dà una continuità nei lavori e non sarà quindi anno per anno. Quindi io invece credo che ci sia, al di là dei 2 milioni in meno, io credo che ci sia una grossa novità che è questa. Cioè per tre anni il Roma Capitale ha una continuità nella manutenzione delle strade di grande viabilità. Oh, si sta pensando anche alla viabilità municipale su queste linee senta Agnello e ci scrive un ascoltatore Sergio ci dice perché via Salaria via Salaria insomma che lei che tutti noi conosciamo bene per le buche appunto via Salaria è stata fatta solo nella parte precedente, è stata rifatta solamente nella parte precedente, questo lo scrive Sergio, a Monte Rotondo fino all'altezza del grande raccordo anulare invece nella parte che va verso il centro e che attraversa la città non è stata toccata allora io lo chiedo a lei perché non, non lo so insomma questo eh sì, sì, io lo so benissimo, guardi, io poi non so, eh, c'è un, un ascoltatore, Carlo, che spesso, eh, non so se lui o comunque, no, spero Sergio. ci ascolti. Okay. È Sergio. <ride> <ride> ok, sì, è Sergio, però spero ci ascolti anche Carlo. Allora, perché? Perché questa domanda mi viene spesso fatta. Allora, il tratto all'interno del GRA è purtroppo, è un appalto, prima di tutto chiariamolo, del 2013, è andato in contenzioso e c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato dei primi del 2017, del 10 gennaio 2017. Ora questa sentenza del Consiglio di Stato che dirime un, un contenzioso molto particolare, perché non voglio entrare troppo nel merito per non annoiare, comunque entra proprio nella fase di, eh, di anomalia dell'offerta, cioè quando la stazione appaltante deve andare a controllare se eh, l'offerta fatta è, è buona, insomma, è, è, è di valutazione buona per la pubblica amministrazione, questo è previsto dal codice degli appalti. C'è stato quindi un grosso contenzioso, quindi l'appalto ancora non si può muovere perché ora... In in questo momento eh, gli uffici del Dipartimento Simo stanno appunto insieme agli avvocati dell'Avvocatura di Roma stanno attuando quello che ci dice il Consiglio di Stato perché tutto questo tempo perché ci, mh, ci sono diciamo così, problemi di interpretazione da, eh, del, eh, della pronuncia della sentenza ed ecco perché eh, c'è anche l'avvocatura del eh, Comune di Roma eh, di mezzo è chiaro che cioè, la, il, si tratta ormai di giorni io sto seguendo la situazione perché come saprà chi insomma, attraversa la salaria addirittura la polizia locale ha disposto eh, che i limiti di velocità vengano ad, messi addirittura a 30 km all'ora vista la pericolosità però certo. ecco, diciamo che fino a due mesi fa questa parte del, di, di, di, della salaria è stata oggetto di causa Senta, un'ultima domanda ce la pone un altro ascoltatore Lorenzo eh, ci chiede perché <coughs> poi insomma sono quasi le 19 allora è previsto qualche intervento in zona Vigna Clara a Ponte Milvio perché c'è via Ronciglione che tra radici e buche è davvero un disastro, la ringrazio allora, diciamo che proprio oggi ho tenuto una commissione per quanto riguarda ulteriori lavori che provengono comunque dalle economie, si dice così, degli appalti giubilari. E si è parlato anche della zona Ponte Milvio. Ora, sinceramente, non so se è precisamente quel tratto, ma io ne prendo nota e magari ne risponderò eh, in altre interviste, insomma, avrò modo di, avremo modo di dirlo. Vediamo se quello, comunque sì, la zona di Ponte Milvio è interessata da questi lavori ulteriori eh, rispetto agli appalti sulla manutenzione stradale. Bene, bene, allora io la ringrazio anche della sua disponibilità e insomma anche pronta ecco, a rispondere alle domande dei nostri ascoltatori, questo ci fa molto piacere insomma perché poi è così appunto che, che ci piace sentire i nostri rappresentanti. Sì ma pure, sì, insomma anche a me fa piacere anzi contribuire a far conoscere soprattutto ai cittadini. Io lo dico sempre, noi siamo cittadini prestati alle istituzioni, quindi per noi va benissimo colloquiare con loro insomma, e dire quello che facciamo. Grazie, allora grazie alla Presidente della Commissione Lavori Pubblici del Comune di Roma, la consigliera Alessandra Agnello per essere stata su Radio Roma Capitale. Buon lavoro! Grazie anche a voi, arrivederci!